Mi chiamo Marina, una buona giornata nel Signore a tutti quanti, vi mando questo vocale per farvi sapere quanto è grande Dio, anche se sappiamo tutto quello che ha creato è tutto nelle sue mani, ha creato l'uomo, tutto ha creato Dio in una maniera così perfetta e meravigliosa come Lui è. Io ho perso mio marito il 15 del mese scorso e ho sofferto tanto, ho sofferto per la sua lunga malattia, due anni prima si è ammalato, l'ultimo anno è stato allettato, è stato ricoverato in una clinica, l'abbiamo assistito dalla mattina alla sera, è stato assistito molto bene, però è poi andato con il Signore, non vi posso dire, fratelli e sorelle, che fisicamente stavo bene, oltre alla mancanza di un caro. e Non mi sentivo bene neanche fisicamente, avevo dei strani sintomi, anche un po' d'ansia e delle paure. All'improvviso mi sono trovata un'altra persona, che io non sono così, perché io conosco il Signore da tanti anni, e il Signore mi ha liberato da tutte queste cose, ma purtroppo la situazione di mio marito mi ha lasciato questo, ma io non ho mollato, perché so chi è Dio, lo conosco, so chi è Lui, che in passato, tanti anni fa, mi ha tolto l'angoscia, mi ha messo la gioia della sua presenza, mi ha messo la pace, e non potevo pensare che dopo tutto quello che ho sofferto riprovassi un po' di queste cose, non più come prima, però un pochino ce l'avevo lievi. E Vi mando questo vocale per le persone che stanno soffrendo in questo momento, eh, per dirvi che fatevi animo, andate avanti, pregate il Signore come ho fatto io. Mi sono messa in ginocchio e ho pregato, ma ho pregato tanto perché avevo bisogno e soltanto lui mi poteva liberare. Perché, se vai dai medici, la prima cosa che ti danno è passicche o gocce, o gocce per rilassarti. E, ma io volevo la mano potente dell'Onnipotente perché la conoscevo già. E mi sono messa in ginocchio e ho cominciato a dire: Signore, aiutami, so che mi stai ascoltando perché Dio è onnipotente, onnipresente, onnipotente, onnisciente e onnipresente. È ovunque, è qui, è da me. È ovunque. Molto spesso lo facciamo piccolo, è Dio, perché non, non gli diamo l'importanza che Lui è. Leggevo la Bibbia, leggo ancora oggi, sempre, tutti i giorni della mia vita, leggerò la Bibbia. Mi confrontavo con la Bibbia se io mi ci trovavo, perché la Bibbia è la stessa, Dio lo stesso, ieri oggi in eterno, non è cambiato, gli uomini cambiano, ma Dio no. E pregavo, pregato, ho pregato tanto e prego ancora. E anche la mia famiglia mi ha aiutato nella preghiera che è molto importante e la mia comunità che è molto importante, l'unione fa la forza mai stare da soli, se si ha una comunità di andare e non guardare né a destra né a sinistra, ma guardare la perfezione di Gesù Cristo. Se guardiamo in terra, vediamo tante cose che la nostra mente ci dice che non sono esatte, perché lavora molto la mente. La mente eh, l'ho messa sotto il sangue di Gesù Cristo, perché la mente mi diceva che ero malata, che non guarivo, che oramai era finita per me la vita sulla terra, infatti non avevo più gioia, pur essendo una donna piena di gioia, perché il mio carattere è gioioso, e invece il Signore mi ha liberata, mi ha liberata da tutto questo, e per questo ho fatto questo vocale, per le persone che si trovano come io mi sono trovata, per la perdita di un caro, ho perso anche in passato altre persone, mia mamma e mio papà, che mi hanno lasciato qualcosa di, di, di vuoto, diciamo così, perché ti mancano sempre, quando le ami è così, ma Dio mi ha dato la forza, ero più giovane, adesso sono più grande, quindi ho faticato di più, perché più sei grande, più si fatica. E quindi, niente, adesso sono libera, e mi pare strano che il 15 del mese scorso ho perso mio marito e oggi posso dire che ho gioia ma gioia non perché ho perso mio marito, la gioia della presenza di Dio che mi sta dando la forza di vivere e so che mio marito sta col Signore, sta in cielo perché io credo in questo, perché credo nella sua parola mi sta dando tanta gioia, tanta forza, sto riprendendo a rivivere e tutto questo non lo poteva fare un uomo, solo il Dio lo può fare. Per questo, manderò questo vocale su Facebook, su WhatsApp, per dire a tutti quelli che si trovano e si trovano nella, nella mia situazione di prima di pregare il Signore, di credere nel Signore, che ci ascolta. Molto spesso pensiamo che non ci ascolta, tanti pensieri ci vengono nella mente che sono tutti sbagliati. Confrontiamoci con la parola di Dio che ci dice che Dio ci ascolta sempre tramite il suo figlio Gesù Cristo, ovviamente. Dobbiamo pregare tutti i giorni, è un piacere pregare perché quando ami Dio lo fai con gioia. È un piacere leggere la parola di Dio perché sai che è Dio che ti parla. E alla fine ecco la libertà, la libera, liberazione totale delle paure, delle ansietà. E con il Signore si sta sereni perché Dio si fa chiamare Padre attraverso chi? suo figlio Gesù Cristo che è morto sul Calvario. Quel suo sangue prezioso possiamo andare a Dio e chiamarlo Padre. Ovviamente andiamo a Dio tramite Gesù Cristo quando preghiamo. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo Padre aiutami. Leggiamo la sua parola. E Dio ti toglierà tutte le ansie, tutte le paure e tutte le cose negative che la mente ti dice che non è da parte di Dio e ti mette la gioia, la pace la serenità. Che Dio vi benedica a tutti quanti e a Dio sia la gloria.